mi sentite? allora buongiorno a tutti e grazie per essere venuti alla presentazione del rapporto Magna Roma eh, che è un rapporto curato appunto dall'associazione Terra eh, noi siamo molto contenti di essere eh, qui al mercato a un mercato di Roma siamo contenti di essere a Roma eh, perché Terra è un'associazione che lavora in tutta Italia ma su Roma ha fatto un grande lavoro ha fatto un grande lavoro su diversi temi, tra cui il tema dell'agricoltura urbana, tra cui il tema, vedo anche qui Giacomo Lebrea, cooperativa Coraggio, eh, dell'assegnazione delle terre pubbliche ai giovani. Abbiamo fatto un lavoro di formazione rivolto a giovani aspiranti agricoltori e proprio diciamo, qui a Roma c'è la sede eh, presso cui... Eh, questi cicli di formazione per i giovani del progetto della scuola Emilio Sereni. Terra però è un'associazione che appunto lavora in generale anche sulle campagne, campagne importanti che dal 2015 ci hanno visto sul campo per diciamo, chiedere una tra la trasparenza delle filiere agroalimentari e per contrastare il fenomeno del caporalato. Tutte quante queste cose insieme hanno portato diciamo, alla eh, nascita di questo rapporto che è anche la prosecuzione naturale. Questo rapporto che abbiamo deciso di focalizzarci sui mercati rionali, eh, intesi come diciamo snodo tra eh, il legame che c'è tra il cittadino e l'agricoltura locale e abbiamo deciso tra l'altro di focalizzarci proprio su per Roma perché Roma è il comune agricolo più grande d'Italia. Eppure, pur essendo il comune agricolo più grande d'Italia, non riesce a valorizzare questo rapporto che c'è tra la campagna e la città. Prima di lasciare la parola a Lucina Pagliornesi, che è la giornalista di Report che modererà il dibattito, e a Francesco Panier che è l'autore del rapporto, e a Fabio Ciponte, che è il direttore di Terra, e volevo innanzitutto ringraziare anche le persone che ci stanno seguendo tramite la diretta Facebook e mh, poi volevo invitarvi anche so, a commentare, a scriverci stavo facendo anche eh, un live tweeting quindi se seguite l'hashtag Magna Roma potete comunque anche interagire con noi e l'ultima cosa è che volevo condividere diciamo, un'informazione per noi importante cioè che oggi Terra ha proprio dieci anni quindi sono 10 anni dell'associazione e, e oggi spengono le cammini per noi grazie e la parola a Lucina Tanti auguri, terra, tanti auguri. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui in questo posto bellissimo. Io prima di, prima di iniziare chiamerei diciamo, il padrone di casa, cioè il presidente del mercato Trieste, per un saluto a Medeo Valente. Oh, oh. A Medeo Valente, presidente del mercato Trieste. buongiorno a tutti. Eh, benvenuti intanto, benvenuti nel nostro mercato, benvenuti e ringrazio tutte le istituzioni che sono presenti tutti gli amici, un grazie particolare all'Unice di Terra per aver condotto questa ricerca dove guardate un po' si parla di mercati milionali e si parla anche di cibo, no? Perché spesso quando si parla di mercati milionali si parla del contenitore, no? del contenitore e del contenuto e, fondamentale, è fondamentale è anche qualche informazione su... Uh, sul contenuto e sul ruolo dei mercati lionari e il rapporto che questi uh, hanno con le produzioni agricole locali che secondo me farà la differenza in futuro tra la sopravvivenza o la morte dei mercati lionari. Se i mercati lionari inseguono la strada della grande distribuzione e diventeranno poi la brutta copia di essi perché guardiamoci chiaramente inseguire seguire la strada della grande distribuzione per i mercati lionari significa una condanna a morte i mercati lionari storicamente rappresentavano le produzioni agricole e locali ora oggi noi ci troviamo in una struttura che è eh, la eh, soluzione urbanistica al mercato che si sviluppava su via Piano. piani okay? quindi stiamo parlando L inizio a recente il mercato già esisteva poi fu fatta questa struttura, io parlo del mercato di Riesche, ma eh, ogni mercato ha la sua storia, le sue problematiche, ha le sue ricchezze, ha le sue criticità. Quando fu costruita questa struttura negli anni 50, aperta nel 1956, sul progetto di Conrad Batzman, amico di Einstein, grande progettista, perché questa struttura, vista così, potrebbe sembrare un, una, una struttura industriale di tutto conto e invece è stata progettata con criterio da un grande architetto che l'ha concepita come un'unità economica e funzionale e la condiva piccoli imprenditori commercianti, artigiani oggi il mercato è vero eh, stanno vivendo una crisi una crisi profonda forse vedendo questo mercato non sembrerebbe perché il mercato di esterno in qualche modo sta reagendo sta facendo qualche cosa in più eh, da due anni circa abbiamo voluto eh, rafforzare il legame con il territorio, rafforzare il legame con il mondo associazionistico, associazionistico culturale. Mi fa piacere che c'è anche qui Evico Benaglio con il che abbiamo fatto una bellissima mostra nei suoi quadri, che vedo, tra l'altro eh, esposta. Ci siamo inventati il dopomercato, cioè ci siamo inventati un mercato serale, per dare, eh, che ha avuto un grande successo, tra l'altro ci siamo inventati il boot crossing perché in fondo il cibo e cultura e la relazione tra il cibo e la cultura fa sempre bene. Abbiamo avuto ehm, diciamo nel, nel passato delle difficoltà della disciplina oraria che è stata cambiata, mi fa piacere che sta anche qui a Marco Leonori perché quella, quella modifica fu fondamentale ed è stata saggiamente ripresa nella nuova normativa. Tutto sommato anche se oggi possiamo autodeterminare il nostro orario di lavoro e non riusciamo, non riusciamo incomprensibilmente a far far spesa uh, alle persone che lavorano all'interno delle scale perché le profittiamo o meglio, aprono soltanto un gruppo di, di commercianti e questo è un problema anche culturale che andrà risolto se riusciamo a, a integrare all'interno delle nostre strutture anche giovani, motivati, con nuove idee che hanno voglia di, di anche di realizzare start-up che fanno somministrazione perché nel mercato è importante fare anche somministrazione e questa è la direzione che, deve, che devono prendere i mercati da una parte prodotti, prodotti che hanno un racconto prodotti che hanno una storia un prodotto dove dietro si può raccontare la gente che lavora come li fanno, quindi prodotti che non sono quelli della grande distribuzione, dall'altro il legame con il territorio, dall'altro la possibilità di poter consumare cibo nel mercato stesso. Detto questo, ogni mercato avrà le sue problematiche, noi speriamo in futuro di poter continuare a gestire questo mercato di avere la possibilità di gestire anche il parcheggio perché sono sicuro che nessuno di voi è riuscito a parcheggiare con facilità okay? è, chiuso il è chiuso il parcheggio inizieranno i lavori la settimana prossima ma noi chiediamo, chiediamo che il mercato possa autonomamente gestire almeno le soste del mercato poi ci controllate, vedete se lavoriamo bene anzi dovete controllarci ma il mercato deve essere autonomo autonoma, deve gestire bene il contenitore perché il contenitore è importante, okay? ci vuole controllo, ci vuole saper fare perché abbiamo bisogno anche poi di persone che ci aiutano in questo. L'autogestione ha i suoi limiti, noi siamo in autogestione, abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di persone che ci danno una mano a lanciare i mercati, per esempio sui social, abbiamo bisogno di saper amministrare, abbiamo bisogno di tante cose, ma di certo la solitudine in cui sono stati, lasciati i mercati negli anni ha determinato insieme a tutta una serie di condizioni che poi Francesco sicuramente ci spiegherà nel dettaglio il declino dei mercati e non problemi cercare di risollevarla questo è il mio augurio per finire il dibattito, grazie grazie a grazie a vorrei anche per un altro saluto veloce prima di iniziare eh, la Presidente del Municipio Francesca Del Bello era un fuori programma sì. <ride> grazie eh, era fuori programma cioè. allora allora intanto ringrazio eh, l'associazione Terra che ci racconterà questo rapporto noi siamo in tanti questa mattina quindi credo che il tema sia importante oltre che molto interessante. Volevo ringraziare il presidente del mercato Trieste, Anna Valente, perché diciamo, se questo mercato oggi è uno dei mercati più interessanti e più positivi che saranno omicidi anche grazie a persone come lui che ci mettono il tempo on the Diciamo, questo rapporto. Allora, quando io l'ho preso in mano e l'ho letto, la prima cosa che mi è venuta in mente, ed è proprio da qui che io vorrei far partire questa nostra riflessione, è il fatto che già durante il Medioevo i mercati erano proprio il cuore pulsante e attorno a cui sono poi sviluppati i rioni e le città. Era proprio dove avvenivano non solo gli scambi commerciali ma anche gli scambi sociali, diciamo, no? luoghi fondamentali e Roma diciamo ha questa grandissima tradizione, 127 è un numero che già abbiamo ripetuto più volte, un numero impressionante in senso positivo, 127 mercati lunari, negli anni però non hanno sembra saputo resistere no? anche a cambio di usi, costumi, abitudini degli italiani. Ad oggi, infatti, ehm, su oltre 5.000 postazioni, leggevo gelo, eh, 4.000 risultano chiuse. Allora, Francesco Paniacchi è il ricercatore di terra che ha fatto questo, questo bellissimo dossier. In due mesi ha girato il lungo e largo in l'escadirione di Roma. No? Ci racconti, diciamo, questo che viaggio, che cosa hai messo, che cosa hai visto? Grazie. Allora, grazie a tutti. Si sente bene? Ci grazie a tutti per essere venuti siete molti, ci fa molto piacere perché se allora vuol dire che questi mercati hanno ancora una speranza l'ultima cosa che ricordo è ieri pomeriggio quando sono andato via da qui dopo aver salutato Medea c'erano molti commercianti e agricoltori intenti a eh, capare le verdure tenerle, rinfrescarle per il giorno successivo e stavano facendo quel lavoro che non si vede più fare da nessun'altra parte anche questo è diciamo, un segno che i mercati comunali hanno qualcosa di diverso dal resto del, del commercio agroalimentare. alla grande distribuzione, al supermercato abbiamo un, un rapporto più freddo con i prodotti e la produzione Qui noi abbiamo un rapporto molto più caldo, più personale, più sociale come dicevi tu anche eh, figlio del fatto che nella storia i mercati sono sempre stati il punto di incontro non solo tra domanda e offerta di produzione territoriale ma anche di persone e di culture diverse. E io credo che dobbiamo anche un grosso rispetto a chi ha oggi ancora la forza di commerciare e produrre il cibo che intorno alla città. Diciamo che quello che ho visto, se vogliamo scendere sui dati, eh, dati difficili per me, peraltro da, da trovare, è che sicuramente questo tocca toccaduro è stato molto complicato dialogare con gli uffici comunali perché sono spesso, spesso depositari dei dati più aggiornati in realtà li abbiamo trovati da, soprattutto da dossier ormai vecchi di qualche, di qualche tempo e abbiamo dovuto accontentarci però sostanzialmente siamo riusciti a capire che ci sono intorno ai 5.000 banchi in questi 127 mercati banali se escludiamo poi i 70 e rotti i mercati ehm, saltari e tutti gli ambulanti ma concentrandosi su questo nocciolo de, de, diciamo, duro delle strutture mercatarie, su Roma ci siamo resi conto che ci sono quasi insomma, intorno al 20% di, di banchi vuoti, banchi che potrebbero dare una nuova vita a questi mercati, eh, dal momento che ci sono gli interessi, da quello che abbiamo riscontrato andando sul campo, perché abbiamo parlato sostanzialmente con tutti, commercianti, produttori, i presidenti dei mercati, associazioni che lavorano eh, su questi aspetti, come Cacchierebbero, come altre associazioni. Abbiamo parlato con le istituzioni, quindi eh, con il comune, con la regione, ci siamo resi conto che l'interesse ci sarebbe per, per lavorare sui mercati, eppure ancora manca qualcosa. Questi mille banchi, per esempio, sono stati, una parte di essi è stata messa a bando nel 2013, come ricordava l'anno ma le assegnazioni sono state fatte talmente in ritardo, con 3, 4, 4, 4, quasi 5 anni di ritardo, che ormai tutte le persone, quasi tutte le persone avevano rinunciato. Quindi è urgente lavorare su questi aspetti, a nostro giudizio, per snellire gli aspetti burocratici che pesano sul settore. Ma c'è anche un fattore culturale, che è poi quello del cambio dei consumi, dell'esplosione della grande distribuzione, dei, dei, dei piccoli dettaglianti aperti fino a notte tarda che vengono prodotti poi di scarsa qualità a basso prezzo. In questo grande sistema che noi abbiamo osservato in questi mesi, ci siamo resi conto che stiamo mangiando peggio e potremmo mangiare molto meglio e così facendo aiutare un'agricoltura locale, laziale, regionale, che negli anni ha perso molte aziende. E invece questo rapporto tra aziende e, e consumo locale nelle città, ce la, dice, ce la dicono dati delle Nazioni Unite, insomma, nel, si attende nel 2050 una concentrazione della popolazione per il 70% nei grandi centri urbani, queste persone dovranno mangiare, devono, hanno il diritto di mangiare qualcosa di locale e di sano, per quanto possibile e questo, su questo bisogna lavorare noi vediamo, come istituzioni e come società civile perché questi legami tra associazione, società civile operatori commerciali, operatori dei mercati sono in, queste, in questi mercati si stanno perdendo e invece andrebbero rinsaldati molto fortemente per dare respiro poi a tutta l'economia tornando sui dati ecco, possiamo dire che abbiamo oggi per esempio in su questi 4.000 banchi occupati soltanto 120 contadini, sono molto pochi 120 agricoltori, produttori diretti era stato fatto un lavoro nel 2003, un altro di produttori agricoli diretti che riusciva a dare diciamo, una connotazione, una, una, a differenziare dal resto del commercio il produttore, a valorizzarlo quell'iniziativa quell dell'azienda Romana Mercato non è stata più rifinanziata e costava relativamente poco eppure è una cosa molto interessante perché fa in modo che aziende territoriali che hanno meno ettari di una grande produzione che passa magari invece attraverso il commerciante, quindi attraverso la mediazione, fa in modo che queste piccole aziende abbiano un elemento di prestabilità all'interno del mercato e vengano in qualche modo anche premiate. E pensiamo anche che diciamo, la, il rapporto tra, tra commerciante e agricoltore non sia eh, di una concorrenza sleale, di una concorrenza... Ci, ci sia modo di integrare eh, questi due di venditori c'è modo e, e diciamo, le istituzioni hanno il potere di farlo, di intervenire sulla struttura dei mercati per darne una forma un, un progetto e ci sono strutture come queste che sono, eh, che sono, sono portate ad avere diciamo, una funzione maggiore per poter fare dei progetti pilota e eh, realizzare un modello innovativo di mercato un modello innovativo che diciamo, il nuovo regolamento del commercio sulle pubbliche mandato dalla giunta attuale lo scorso, eh, agosto, lo scorso giugno, scusate, viene diciamo, parzialmente incontro a queste eh, possibilità, eh, raccoglie l'ipotesi di aumentare gli orari di apertura, eh, apre alla somministrazione dei mercati. insomma fa una serie di eh, aumenta perfino diciamo, eh, la quota di, di, produzione, di produttori diretti che possiamo trovare nei mercati fino al 40% degli organici di ciascun mercato, quindi sono aperture che possono dare dei risultati. Tuttavia se invece fermiamo alla regolamentazione e poi dimentichiamo che c'è vuole un rapporto costante con queste strutture, rischiamo che rimangano lettera morta, quindi è importante diciamo, darsi una strategia politica e anche economica su queste strutture per far sì che tornino ad essere quello che erano una volta, cioè il perno, la colonna portante attorno alla quale ruotava un'economia che è fatta di produzione e consumo locale. Io penso che eh, per il momento possiamo fermarci qui, se non per dire che questo è l'anno del cibo. Abbiamo detto insomma, che il Ministero della Cattività Culturale ha varato questo come l'anno del cibo. Come non investiamo su questo anno del cibo? Vediamo un, un contenuto, un significato, a partire da questa struttura, a partire da una strategia alimentare e io mi ricordo anche che già termine di questo incontro questo rapporto lo potete trovare sul sito di www.carrollus.it Fabio Ciconte, Presidente di Terra Direttore <Ms> eh, Allora il 70% dei nostri acquisti passa attraverso la grande distribuzione organizzata eh, supermercati che fanno aperti fino a notte tarda, anche la domenica, nei giorni festivi, ampio parcheggio, eh, locali riscaldati e anche la possibilità ultimamente di fare pranzo mentre si fa spesa. Rispondono eh, eh, sicuramente maggiormente diciamo, al cambiamento di abitudini degli italiani. Però la domanda che ti voglio fare è cioè a che prezzo abbiamo ceduto diciamo, tutto il nostro tutto il potere d'acquisto nelle mani di distribuzione, nel senso carne, pesce, frutta e verdura che noi acquistiamo al supermercato hanno la stessa qualità e la stessa freschezza dei prodotti che possiamo trovare nei mercati minerali? Allora, prima di rispondere a questa domanda che è decisamente complicata, eh, vorrei fare un paio di considerazioni anche su questa mattinata che per noi è decisamente importante perché ci sono diverse realtà che sono venute a trovarci e che ringraziamo ma c'è anche molto il mondo delle, delle, delle istituzioni. Eh, lo dico perché per noi è un elemento centrale dell'avero che facciamo, nelle, nelle ricerche, nelle campagne di sensibilizzazione, di pressione politica e anche nei territori tendiamo sempre a misurarci con le istituzioni, con la politica perché altrimenti diciamo, non riusciamo a ottenere il cambiamento che poi stiamo provando a portare eh, come dire, avanti che con questo rapporto con alcune delle proposte di questo rapporto vorremmo come dire, che la politica si facesse carico di alcune di queste, di alcune di queste proposte e sono contento che qui oggi ci sia Andrea Coglio ad esempio, che è il presidente della commissione commercio eh, del comune di Roma, eh, a cui poi chiederemo se vorrà dire alcune, alcune parole di, di commento a questo rapporto. Eh, devo dire che per noi l'interazione e l'interrogazione, cercando la morte delle situazioni, in questo caso col comune, non è stato molto facile. Noi abbiamo provato diverse volte a parlare con, con l'assessore Meloni. Assessore al commercio, eh, che ha, aveva una serie di informazioni in da darci, altre risposte da darci, e questo non è avvenuto, è stato un peccato, quindi diciamo, sono maggiormente contento che lei sia qui per poter dire, eh, fare un passo avanti in termini di, di rapporto e di dialogo. C'è anche, di questo siamo particolarmente felici, c'è cioè il ministro eh, Madia che è venuto a trovarci, il ministro della pubblica istruzione, il ministro della pubblica amministrazione. Eh, ed è importante perché anche qui sul livello come dire, nazionale eh, anche lì si gioca una partita determinante noi abbiamo visto in questi anni lavorando molto sul tema del capovalato sul tema delle costruzioni alimentari e quindi anche lì dobbiamo trovare il modo di trovare come dire, una, una misura per farlo e poi c'è il livello regionale che, an che ancora ha una serie di risposte da doverci, doverci dare c'è l'assessore Avosman, l'assessore dell'agricoltura, a cui poi chiederemo di intervenire, così come c'è Rosati, che è il direttore di Asia, che è importante in questa, in questa regione, ci sono una serie di, di, di consiglieri regionali che sono venuti a trovarci, c'è cioè Gino De Paolis, c'è cioè Marta Bonasoli. e Marta Bonasoli, voglio dire è una di quelle persone che in questi cinque anni ci ha seguito appunto a vicino e tutte le nostre istanze a cercare di portarlo poi qua per quanto poteva nel, nel livello diciamo, regionale. Vi dicono anche che c'è un, un europarlamentare, eh, Dario Tamburrano del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per essere, per essere qui eh, e ci sono anche degli altri consiglieri comunali, eh, Valeria Baglio e eh, Marco Palumbo, insieme anche ad altri diversi consiglieri e assessori municipali, lo voglio dire perché insisto che questo per noi è un punto fondamentale nel dialogo che noi cerchiamo. E passo alla, alla risposta a una domanda complicata, intanto per dire che eh, il 70% della distribuzione avviene eh, attraverso la grande distribuzione, per cui se noi immaginiamo che c'è questo 70%, poi ci sono quelli che vengono detti i bandia, cioè questi piccoli negozietti eh, che si trovano in ogni angolo della città eh, c'è cioè la distribuzione che avviene nei ristoranti, nelle mense, eh, la vita dei mercati non è facile eh, non è facile perché oggi se cioè ci mettiamo in una logica di competizione tra il mercato e la grande distribuzione eh, la partita forse è persa perché noi pensiamo che abbiamo solo a Roma più di 300 eh, supermercati, supermercati piccole superrette eh, insomma, è molto complicato perché insomma, il supermercato da una parte ti garantisce eh, due cose secondo noi principalmente la comodità cioè avere nello stesso luogo tutti i prodotti eh, di cui hai bisogno ti garantisce il parcheggio ti garantisce il carrello per fare la spesa ti garantisce il banco che pagare eh, diciamo, più, più, più, più eh, comodamente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 la grande istituzione è quello che avremmo si dice è un piccio cioè una cosa che la grande istituzione se potesse non gestirebbe perché eh, non sa fa farlo non è il mestiere eh, ma lo deve fare perché il consumatore vuole trovare tutto al, al mercato ma in termini di qualità questa, come dire, questa differenza sostanziale che c'è di prodotto il mercato le istituzioni locali non riescono a a valorizzarla e questa è una delle questioni principali. C'è un tema di trasparenza, guardate noi c'è cioè, la grande distribuzione come ha fatto Stefano Di Borti, un lavoro molto approfondito con analisi e eh, di denuncia anche rispetto alle strutture della grande distribuzione, però paradossalmente denunciando anche la mancanza di trasparenza, ma paradossalmente la grande distribuzione ha una trasparenza maggiore rispetto ai mercati. Allora io penso che sulla trasparenza, la trasparenza del prodotto all'interno del mercato, dobbiamo giocare una partita per raccontare da dove quel prodotto viene, chi l'ha coltivato, l'esperienza che l'avevi assusta le mano. Allora io penso che poi c'è un, un, un tema che è paradossalmente più importante, cioè. Che la stessa vista del mercato è vero, il punto di rinnovo, il punto di contatto, il punto di ritrovo tra l'agricoltura la eh, romana, l'agricoltura la laziale e il cittadino, il consumatore. Però è che se noi oggi di corte chiudessimo 127 mercati che abbiamo, l'agricoltura la romana di piccola scala andrebbe a scomparire perché oggi i mercati possono rappresentare invece una chiave una chiave che volta importante. Allora io penso che c'è una serie di proposte che dobbiamo mettere in campo e qui chiediamo poi alla politica e all'istituzione di farsi carico. Intanto quella di avviare una politica di decentramento, noi dobbiamo rafforzare i municipi di questa città e dare loro la possibilità di valorizzare le esperienze dei, dei mercati. E questo riguarda il comune ma riguarda anche la regione. Io penso che una delle prime cose è modificare il testo unico sul commercio della Regione Lazio, lo dico guardando la parte regionale, bisogna modificare il testo unico sul commercio per dare la possibilità ai municipi di Roma di fare gli investimenti in apertura di nuovi spazi. Bisogna riaprire, guardate, il 20% dei banchi chiusi a Roma è una cosa vergognosa, noi dobbiamo riaprire i mille più banchi. Dobbiamo farlo con bandi, facciamo con bandi, dobbiamo fare lo sportello unico, facciamo lo sportello unico. Due guardate, lo dico, automaticamente parentesi salva il banano, e noi non siamo di comparsi con il dobbiamo sostenere nella battaglia delle porte pubbliche e pensiamo che sia uno strumento molto valido. In, in altri casi per noi non è uno strumento valido, e penso all'esperienza del in America, lo dico perché eh, secondo noi quel caso non è un'esperienza che deve andare a fare. E bisogna favorire anche l'autogestione dei mercati, perché le esperienze di autogestione, le 851 esperienze di autogestione che noi abbiamo rischiano di chiudere se l'affitto, il, il canone imposto dal comune aumenterà fino al 50% con il premio scolaro del 2017, quindi dobbiamo riabbassare questo, questo canone. E poi qui, comune, regione. Bisogna pensare a una campagna anche di comunicazione, di marketing per valorizzare questa esperienza perché altrimenti la competizione con la grande distribuzione la abbiamo persa in, uh, in partenza. E da chiudere c'è cioè un tema di aggregazione. Eh, Francesco prima citava l'auto unico dei produttori, allora penso che questa è un'esperienza che deve essere rimessa in piedi, cioè mettere insieme tutti i produttori locali per rafforzarli e anche per mettere all'interno dei banchi l'aggregazione di più produttori locali che da soli non potrebbero gestire un singolo banco, ma insieme potrebbero farlo. Ecco, insomma, in una parola penso che questa città abbia bisogno di dotarsi di una food policy che in altre città esiste, che sta dando risultati più ottimi e che una capitale come Roma oggi non prenderò. Grazie. Grazie, Fabio. Allora, io allargerei, questo diciamo, che partito appunto, ad alcuni dei personaggi illustri che tu hai citato, partendo proprio dal comune di Roma. Ehm, ci sono appunto licenze scadute, ritardi negli assegnamenti, ehm, diciamo, si vede che i mercati non, stanno, non, non godono di ottima salute. Qualcosa però è stato fatto, o almeno insomma, la strada intrapresa dovrebbe essere quella, con il regolamento delle attività commerciali che è proprio stato riformato poco, fa, poco tempo fa e che porta proprio anche la firma di Andrea Voglia. Se vuole intervenire, a noi è fatto che un piacere. piacere essere qui e dare voglio, la, eh, sostegno a tutte le iniziative che contribuiscono al rilancio dei mercati. Noi appena insediati avevamo già consapevolezza delle problematiche che riguardavano i mercati. Abbiamo iniziato a lavorare con la Commissione e io personalmente ho elaborato un regolamento che portasse al rilancio del settore. Il regolamento sarà approvato di Capitolina a giugno del 2017 contiene diverse innovazioni, eh, per il rilancio dei mercati abbiamo pensato a una revisitazione in chiave sociale dei mercati, delle aree di odio ricreativo e sociali dove è possibile eh, incontrarsi, eh, consumare parlare e, e, e, mentre si attende magari un servizio all'interno del mercato quindi eh, sarà possibile avere servizi ai cittadini come ad esempio il mercato san romano c'è cioè un punto principale, ma perché no potremmo avere eh, altre eh, presenze di servizi potremmo avere il compattaggio dei prodotti, potremmo avere più uso ciclo il mercato deve essere ripensato non solamente per un luogo dove acquistare prodotti è una nuova mentalità è una mentalità non ce lo siamo inventati niente ovviamente abbiamo degli esempi anche in Europa la vederia a Barcelona è un esempio primario un mercato dove eh, il colore trionfa ma anche questo mercato insomma ne è un esempio eh, manca eh, una mentalità un cambio eh, di mentalità anche nel coloro che esercitano l'attività produttiva oggi abbiamo eh, diciamo, coloro che provengono da una storia che eh, sinceramente di loro, hanno difficoltà a pensare il mercato in una diversa quindi il contributo di associazioni come l'associazione Terra è molto importante ma anche delle istituzioni per poter far capire le potenzialità di questo nuovo mercato perché eh, tutto ciò che può riportare il cittadino a vivere socialmente il mercato e quindi a garantire un servizio ai cittadini e un'attività produttiva, il lavoro quindi alle famiglie che esercitano questa attività è gradito eh, a questa amministrazione. Io quindi ecco, eh, invito sempre a leggere questa lettera, eh, devo dire che purtroppo l'attuazione e il parimento cos'è che ha fermato questa nuova azione? Oggi purtroppo è ancora attivo, come ha detto la situazione interna, non c'è cioè, un vecchio band, basato addirittura cioè sulla vecchia normativa che io ho fatto presente eh, di interrompere questo vecchio bando e di partire subito con i nuovi bandi che danno nuova linfa e nuova vitalità al settore quindi quello che eh, va portato avanti è insieme a tutti i municipi che vorranno eh, contribuire della stessa mentalità a queste nuova azione i nuovi bandi, i nuovi bandi eh, che possono portare di nuovo la gente nei mercati con, come diceva il direttore, anche eh, un obiettivo diverso, la grande distribuzione non può dare la qualità che c'è nei mercati, non può dare il chilometro zero, eh, non ti può dare coinvolgimento che c'è cioè in un mercato dove le persone eh, vivono qui come fosse casa loro, che esercita nel mercato è a casa qui, forse esercita, cioè vive più nel mercato che a casa propria, lo sente suo, trasmette questo senso di... Ehm, appartenenza anche ai clienti e si crea una relazione che la grande distribuzione non può neanche sognarsi. Questo è, è molto importante. Noi continueremo a lavorare con l'assessore Pedone, con la sindaca Raggi, con tutte le forze anche di opposizione che vorranno eh, contribuire a quello che riteniamo fondamentale per la rinascita dei mercati romani. Io ringrazio ancora una volta tutte le associazioni che stanno contribuendo eh, e sicuramente lavorando in questo percorso noi siamo sempre disponibili quindi anche se altre istituzioni sono messe da tanti altri impegni quindi che hanno ascolto la porta della commissione è sempre aperta grazie a tutti grazie Andrea Voglia che è presidente della commissione commercio del comune di Roma eh, il comune ci metterà insomma, tutta la sua collaborazione, anche la regione, no? questo è appunto il comune è più, più grande Italia e se i mercati, i regionali eh, smettono di esistere, sarà dura anche per le piccole e piccolissime aziende, come diceva prima Francesco, che diciamo, stanno nelle campagne intorno a Roma. Se l'assessore regionale all'agricoltura Carlo Hasman ci vuole dire la sua? Grazie grazie a tutti voi, grazie per questo invito. Questo microfono è un po' un disastro, però spero che si riesca a capire. Allora, diciamo che la regione, la sua parte è un po' l'ha fatta, soprattutto attraverso due strumenti che sono la legge regionale sulla filiera corta e la legge sulla multifunzionalità. Questi sono due strumenti molto potenti, sono tutti affidati ai comuni, questo è importante, nel senso che il nodo di applicazione tutto quello che riguarda la filiera corta è affidato allo sportello unico del comune. Allora, ci sono una serie di strumenti su cui è bene fare una riflessione che già potrebbero essere dei percorsi non solo di sopravvivenza ma di sviluppo dei mercati, non entro nell'analisi perché l'analisi è stata condotta in maniera estremamente approfondita quindi i problemi sono sicuramente quelli una prima battuta però la vorrei fare sulla dimensione quante sono le aziende agricole diciamo, di, di autoproduzione che oggi sono nei mercati eh, romani Allora, sono troppo poche intanto no? cioè, stiamo parlando di un insieme che va attorno ai 150, alle 150 unità. Eh, solo i produttori agricoli che partecipano ai Parimax Market sono oggi 350, quindi sono in triplo sostanzialmente. Allora, eh, qual è la potenzialità? Eh, le aziende che fanno prodotti freschi attorno alla città di Roma eh, sono circa oggi 1.500, diciamo. quindi c'è una potenzialità molto alta, perché oggi i produttori sono poco attirati da questa modalità di vendita, eh, l'abbiamo detto è una modalità non premiante, perché eh, il prezzo, la logistica, gli orari, eh, diciamo, soprattutto il target consumatori spesso non è quello giusto, non consideriamo realtà come queste che sono realtà un po', un po particolari. Allora, quali sono gli strumenti da, da applicare? Eh, il primo strumento è quello della somministrazione non assistita secondo me dovrebbe fare una riflessione molto importante diciamo, anche a livello comunale quindi dare eh, un, un set di regolamenti di soluzioni procedurali per tutti quelli che fanno due mestieri che sono la preparazione di prodotti all'interno del punto vendita secondo la possibilità di fare eh, somministrazione di prodotti pronti al consumo sulla base dei prodotti propri questi sono già due strumenti che fanno saltare il valore aggiunto seconda questione ci vuole un innesto fatto bene di tecnologie no? soprattutto per quanto riguarda le informazioni al consumatore oggi lo vediamo anche qui siamo in un signor mercato al di là delle informazioni di scambio che possono avvenire tra chi vende e chi compra tutto quello che c'è sono dei cartellini scritti con il pennarello sul retro delle buste del dei prodotti. Non ci sono informazioni su cose importanti che sono ad esempio i nomi varietali, che sono la data di raccolta, è una provenienza spinta, cioè uno suppone che siano prodotti dell'interland romano ma non c'è scritto da nessuna parte, la gran parte dei prodotti possono essere acquistati e possono venire nel sapore. Allora questo innesto di produttori agricoli che invece possono presentarsi appunto con una tracciabilità molto spinta può essere una soluzione importante, quindi lavorare molto sulle informazioni, sull'animazione, sul diciamo, rinforzo del rapporto tra produttore e consumatore. Poi c'è tutto il resto, che abbiamo detto, gli orari, l'animazione, il mix con altre attività che possono essere all'interno come in cui fisicamente siamo calati penso sia molto importante perché è un, effettivamente è un po' un assurdo noi abbiamo dei farmer's market che sono fatti anche in sede volante, non in sede fissa che registrano sempre e costantemente tutto il saluto, lavorando giorno e mezzo a settimana e delle strutture una volta riqualificate potrebbero essere veramente di grandissimo interesse che invece fanno assolutamente fatica su questo lo sportello unico comunale è il diciamo, nodo, il nodo non solo per quanto riguarda la parte della vendita, ma anche per quanto riguarda la parte di eh, allestimento dei progetti aziendali, cioè i nuovi programmi di utilizzazione aziendale e le scia. Questo è, diciamo, dovrebbe funzionare un po' da sola. Allora, il Lazio ha fatto dei passi in avanti molto importanti, è l'unica regione in Italia in cui possiamo dire che esiste una multifunzionalità vera delle aziende perché è stato fatto tutto nuovo, compreso l'agriculismo, compresa la cosiddetta multimprenditorialità, cioè la possibilità di fare all'interno di aziende agricole attività di tipo commerciale. È stato fatto esattamente il contrario diciamo, rispetto alle altre regioni italiane. E questi 144 punti di incontro all'interno della città di Roma sono preziosissimi e sono preziosissimi non solo per il, il pubblico romano, ma per soprattutto anche in prospettiva di quella grande massa di persone, compresi 30 milioni di turisti che vengono ogni anno nella nostra città e che possono anche comprare magari non prodotti virtuali ma prodotti trasformati. Per questo credo che l'esperienza che è stata fatta dal Barmer's Market negli ultimi anni è particolarmente preziosa. Noi vediamo oggi per esempio delle mini attività di trasformazione, no? eh, sono stati realizzati, so, un pastificio che fa pasta fatta in casa su misura per il cliente in una struttura che è grande 2 metri quadri, perfettamente in regola con le norme, con le norme sanitarie, eh, prodotti di macelleria, mercineria, No, no, non c'è più la, solo la puntarella come si dice capata a mano dalla signora dentro il secchio con l'acqua anche quella è una cosa da conservare ma non basta se vogliamo vincere la concorrenza della distribuzione organizzata che è ben più pericolosa che il 70% di cui dicevamo prima perché non espropria solo eh, il prodotto espropria un pezzo del valore aggiunto che sta nella busta che noi portiamo a casa allora, io penso che vada fatta un po' tutto nuovo gli strumenti normativi ci sono adesso i comuni devono fabbricare a palla degli strumenti normativi le procedure e poi fare progetti, progetti di strutture accoglienti, divertenti in cui si possa venire a trascorrere del tempo non solo a fare la spesa e questa è l'ultima cosa che voglio dire quando ho aperto il primo Farmer's Market di Roma abbiamo misurato proprio con il metro diciamo eh, i tempi di permanenza dei consumatori. Raffrontati ai supermercati, il supermercato di solito il tempo oggi eh, speso per fare la spesa, per guardare il gioco di parole, è dai 15 ai 20 minuti. Il tempo medio di permanenza nei farmers market di Roma era dai 50 minuti a un'ora e mezza. Per dire, questo significa che non vai lì a fare la spesa, vai lì a incontrare, a imparare a cucinare, a scambiarti le ricette a curiosare, a vedere cose nuove. Ecco io penso che nei mercati numeri di Roma sempre di più bisogna puntare su questa cosa. Grazie. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie io chiedo al pubblico se c'è qualcuno come appunto l'europarlamentare Dario Tavorurano il Movimento 5 Stelle che vuole intervenire? Brevemente. Interventi brevi, diciamo così, poi lasciamo la parola anche all'amministratore unico di Arzial Antonio Rosati. Grazie. Allora, chiaramente l'Europa sembra lontana da quello che può essere il discorso del mercato rionale, eh, però non è del tutto così, non, non ci sono dei collegamenti, perché in Europa vengono eh, stabilite quelle che sono le politiche agricole e commerciali eh, che cambieranno comunque la nostra economia a livello dell'agricoltura e non solo. Allora bisogna considerare tutti i livelli perché se noi potremo fare il comune, la regione, il municipio potrà fare qualsiasi tipo di norma, di delibera per quanto riguarda i mercati regionali, ma se non c'è l'attenzione da parte della popolazione italiana su quello che viene deciso in Europa per quanto riguarda i trattati di libero scambio, Qualsiasi tipo di miglioria potremmo realizzare qui per facilitare la piccola produzione andrà comunque, eh, sarà del tutto inutile. I trattati di proscambio la, danno la possibilità alle grandi multinazionali dell'agroindustria di invadere la grande distribuzione con prodotti di bassa qualità a basso costo tale per cui i piccoli produttori che hanno comunque una struttura di tipo familiare o comunque che magari vogliono produrre senza pesticidi in maniera biologica verranno comunque spazzati via questo è già accaduto per esempio con i trattati di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico dove eh, si sono stati ritorni in povertà eh, le intere generazioni di piccoli agricoltori la struttura dell'agricoltura europea a maggior ragione quella italiana è fatta di piccoli e medi produttori ora i trattati di libero scambio sono stati ahimè approvati dal Parlamento europeo e devono passare per l'attuazione dei singoli parlamenti nazionali ogni parlamento nazionale cioè se anche un singolo parlamento nazionale o regionale dell'Unione Europea rifiuterà questi accordi di libero scambio decadrà tutto l'accordo in generale quindi eh, bisogna mh, seguire non solo le vicende locali ma anche quelle diciamo più globali che come sappiamo hanno poi un effetto sulla vita di tutti i giorni e, eh, mh, mi dico anche qualcosa sul glifosato e i pesticidi eh, io ho fatto eh, mi sono analizzato le urine e come sono state analizzate le urine di alcune donne in gravidanza proprio a Roma tutti noi facciamo pipì piena di diservanti come il glifosato allora eh, bisogna sicuramente dare impulso alle filiere locali ma a maggior ragione pensare che eh, la grande distribuzione e in alcuni casi anche non solo quella non sempre comunque porta sulle nostre tavole i prodotti che fanno bene alla salute nostra e soprattutto dei bambini è stato calcolato per esempio che ehm, la, il consumo di ehm, prodotti alimentari che contengono pesticidi danneggia il potente intellettivo dei bambini per sempre portando poi a un danno economico certo, più eh, del 1% del PIL a livello europeo Quindi, Lavorare sul locale eh, per facilitare la piccola distribuzione, assolutamente d'accordo, ma anche informarsi di quello che succede a livello globale, perché purtroppo in Italia non abbiamo ancora la cultura di vedere cosa succede in Europa, cosa viene deciso in Europa, di fare pressione sui governi nazionali affinché i loro diciamo, rappresentanti, votino in una certa maniera all'interno del Parlamento europeo, e spengano in una certa maniera all'interno del Consiglio d'Europa, perché la il 75% della legislazione nazionale discende da quello che viene deciso da questo europeo e ci piace o meno è così e quindi maggiore attenzione a quelle che sono le dinamiche europee non perché io sto lì ma sono andato lì proprio perché mi sono reso conto che bisogna agire anche a livelli più alti affinché poi non ci troviamo un domani delle situazioni disastrose come è accaduto in passato <applausi> In realtà io penso che diciamo, le persone sappiano perfettamente che c'è un livello locale, c'è un livello nazionale, c'è un livello europeo. E noi Pietrini siamo fra i promotori della campagna Stop CETA e lo facciamo perché naturalmente pensiamo che bisogna agire su più livelli. Mi senti dire che lo pensa anche molte della popolazione italiana che è molto più attenta a quello che pensiamo. A questo punto passo direttamente la parola ad Antonio di Rosati, siamo contenti che il tempo non è venuto a trovarci. Ah, sì, grazie. Allora, grazie, davvero molto interessante, ho spogliato il rapporto, si sente? Così così, provo a urlare un po'. Allora, io coglierei l'occasione di questa iniziativa, del fatto che c'è il Presidente della Commissione Commercio, capito bene, e visto che c'è un'altra consigliera comunale che è Valeria, e se non ricordo male, avete nell'altra mia vita, è stato dieci anni in Consiglio Comunale, allora proviamo a fare delle proposte che possano tradursi in una delibera di indirizzo del Comune in modo che si possa, ci diamo concretezza, provare a dare una prospettiva perché alcune... questo dibattito che c'era quando anch'io nel 93 entrai in Consiglio Comunale alla fine, bene o male, questi 100, prima erano 134 ho visto che adesso sono 127, grazie per questo rapporto è fantastico voglio fare un complimento alla Terra, so che questo è un rapporto perché spesso la politica non conosce e chi non conosce diceva il saggio Aristotele, non nulla quindi grazie a voi però siccome il mercato chi non conosce non può decidere è difficile che possa decidere non si improvvisa a governare una grande città come Roma. allora questa delibera è un potremmo dire? Siccome alla fine però in questi 25 anni già allora c'era lo spauracchio della grande distribuzione, però questi mercati alla fine torno a toppare, un po' incasinati, un po' così, però stanno ancora qua. E perché stanno ancora qua? L'ultimo grande, io le sono, come sai, gli numeri, l'economia, l'ultimo premio Nobel dell'economia ha dato una ha dimostrato scientificamente la nostra potenza cioè la potenza dei consumatori cioè oggi con la grande rete con la capacità di conoscere perché l'assessore ha detto abbiamo bisogno di sapere esattamente anche nei mercati cosa mangiare perché non è che il glicofato sta nella grande distribuzione non è sempre così o non sta qua perché se noi non sappiamo esattamente dove viene cibo o altri pesticidi perché giustamente l'assessore Alma, che è un grande esperto di cibo ha detto che il pisopato sarebbe la pasta perché si usa soprattutto per il carne, diciamo altri pesticidi possono anche stare qui il problema è che dobbiamo sapere la grande battaglia che dobbiamo fare in Europa giusto è l'etichettatura dei cibi cioè la tracciabilità del cibo. questa è la grande battaglia quando noi il governo ha fatto una cosa buona quando abbiamo scritto sulle le, le confezioni di latte latte fresco, latte fresco italiano quella è una grande battaglia a difesa del valore aggiunto dei produttori ma ma che si può fare? qui ci sono, naturalmente c'è un problema di risorse finanziarie perché se vogliono, dai 127 c'è una grande opera di manutenzione che bisogna fare ed è tutto evidente Quindi, se questi stand fossero un pochino più diciamo così funzionale, efficiente nello stesso tempo accattivanti noi avremo molta più partecipazione allora potremmo fare una cosa la regione tramite la mia agenzia cerchiamo di essere completa se abbiamo un patrimonio immobiliare non banale possiamo essere uno strumento per il comune e per gli operatori intanto bisogna operare un completo decentramento della gestione gli operatori si devono gestire i loro mercati ma in maniera totale dalle pulizie, agli orari a, alla scelta dei banchi sono loro che devono scegliere le cose che mettono a bando, chi deve venire, chi non deve venire cioè una totale semplificazione così come il comune si dedica ad altro però questo bisogna scriverlo in delibera perché se non lo scrivi in delibera non si fa e, que e quindi questo darebbe una grande forza, orari possibilità secondo, se per rifare questi banchi ci vogliono risorse e spesso queste piccole imprese familiari tirare fuori immediatamente 30.000, 20.000 non è facile. Allora facciamo un fondo di rotazione garantito dal pubblico, chiamiamo gli istituti bancari, garantisce la regione in questo caso, facciamo un mutuo a 10 anni, lo garantiamo noi, noi non rischiamo niente, una piccola rata mensile ed ecco che li strutturiamo sulla base di un disegno concordato dal comune, proposto degli operatori, magari degli amici di terra che sono bravi e noi ristrutturiamo piano piano tutti i mercati perché rendendoli professionali. Chiudo come? Facendoli diventare di fatto dei piccoli centri commerciali e quindi introduciamo un grande fattore potente di concorrenza con la grande distribuzione. Perché in fondo, ma perché andiamo alla grande distribuzione molti di loro? Perché? Oh dice saggiamente direttore di terra, perché è più comodo non perché cerchiamo, perché la qualità lo sappiamo che sta qua molto spesso lo sappiamo ma anche i produttori agricoli voi sapete però, perché non abbiamo detto tutta la verità io lo ricordo quando è stato in comunale, la presenza di 120 solo coltivatori e anche perché le organizzazioni sindacali anche in maniera legittima per certi vedi dei, dei venditori ambulanti hanno visto sempre gli agricoltori un po' come lo spauracchio perché loro portano i loro cibi, hanno un cibo, sono prodotti, sono tutti ortaggi, abbiamo un po' di frutta, a prezzi un pochino più bassi e noi naturalmente abbiamo un problema, secondo me questa è una battaglia ormai antistorica naturalmente è vero pure, i taglianti, lo ricordo, alcuni contadini portavano le banane e poi lo sanno avviare e gli, altri, gli dicono, ma come fai le banane? quindi è anche una preoccupazione che noi abbiamo raccoglie Poi però questa va superata prima. perché ormai i coltivatori piccole e medie aziende se ne vanno in farmaco quindi però se non nasce un ufficio di scopo guardate la burocrazia comunale a volte prescinde dagli indirizzi politici perché la cosa che bisogna dire bene ai cittadini è che spesso indipendentemente da chi governa la burocrazia credo che ormai dopo tanti anni di amministrazione si mangiano l'indirizzo politico ma letteralmente anche in buona c'è sempre uberia scandali perché c'è anche tanta gente per bene in Comune il problema è la semplificazione se tutta questa roba qua 120 mercati 4.000 persone migliaia di... lo mettiamo nell'assessorato commercio credo caro Presidente della Commissione non avremo luce non a caso sono passati 25 20... anni Stiamo ancora resistendo faticosamente, siamo messo sono degli eroi, ma siamo ancora così. Allora ci vuole un ufficio di scopo che, snellisce con una delibera di indirizzo perentoria, dare in mano ai produttori il loro futuro. Dare in mano il loro il futuro. Poi si organizza. La società, i sorvegli, i sorprenditori. E noi possiamo essere uno strumento. Questo rapporto, secondo me, può essere pari pari se c'è la volontà una delibera di indirizzo sta scritto tutto qua Dobbiamo... tutto tutto. possiamo solo curare mettere qualcosa meglio ci possiamo incontrare, affiniamo qui c'è Valeria autorevolissima esponente dell'opposizione qui c'è il presidente autorevolissimo della maggioranza se si vuole in due mesi fate una delibera cambia il voto dei mercati grazie, grazie. Allora, che il dibattito è davanti tutto il giorno, però nel frattempo ci prendiamo i piedi dal cielo. Voglio dire una cosa, una parola sulla, sulla trasparenza, poi faccio chiudere da Leo, eh, che vorrei immaginare su cioè qualcosa. Sulla trasparenza, Materia Terra ha fatto una battaglia ormai da qui di qualche anno, Rodrigo Arresati, che prima... Insomma, sollecitare la trasparenza perché noi anche su altri temi, come il tema del caporalato, il tema dell'esportazione della comunità agricoltura, abbiamo individuato nella trasparenza una delle chiavi di volta <coughs> per uscire da questa situazione. E spero, tra l'altro, eh, che nelle prossime settimane riusciremo a tenere con il Ministero dell'Agricoltura un protocollo. Eh, sulla trasparenza che riguarda diciamo, un settore importante come l'auto-industria la eh, che conterrà tra le altre cose una proposta non totale in termini di trasparenza che è l'elenco pubblico dei fornitori eh, da mettere ai diciamo, siti web nelle siti delle varie traduttorie vari proprio un elemento di trasparenza che riteniamo debba essere eh, un elemento centrale e nel rapporto il tema della trasparenza è uno dei punti chiave per valorizzare il prodotto e per valorizzare l'agricoltura allora, romana. Passo alla video, eh, sono, sono brevemente da, da operatore non, non da presidente del mercato, eh, allora io ci tengo che eh, sia chiarito un concetto c'è una differenza fondamentale tra la gestione del proprio box, della propria area all'interno del mercato e gli spazi comuni, attenzione. funzione. Io non voglio, non voglio che il Comune mi dia i soldi per farne il banco, quello che lo devo fare io, attenzione, eh, è fondamentale. Questo eh, lo dico perché quando è la prima volta... Eh, io sono venuto nei mercati di e producevo un nono prodotto, un concerto di San Vittorio del Lazio, un formaggio che si fa nel Passo Lazio, che con l'Arsa l'abbiamo portato a Cise, l'abbiamo portato a Pugliexpo, mi serviva un banchetto di un metro, okay, per, dare decoro, per dare decoro a una esposizione, a volte ci vuole poco, non sono grandi risorse, ok? Cosa vogliamo invece, questo lo dico da Presidente all'interno dei mercati, che siano messe in sicurezza, laddove allora ci sono da fare dei lavori di messa in sicurezza dal punto di vista dei lavori straordinari, è bene che noi che siamo impunini all'interno delle strutture eh, vionali ci sia consegnata una struttura. Devolosa, e noi la, la dobbiamo mantenere così come ci è stata consegnata questo è l'obbligo. dopodiché, e lo dico per rispetto nei confronti di operatori della mia generazione che sono venuti, hanno investito i propri soldi all'interno di un carri e io non voglio che poi il comune dia o la regione dunque sia agli operatori che magari sono 30 anni che non hanno investito perché bisogna essere coerenti e corretti c'è, chi ha la possibilità di investire nei, nei propri banchi dei soldi perché i mercati hanno dato, attenzione i mercati hanno anche dato bisogna saper dare al mercato questo è un elemento fondamentale altrimenti eh, non ci capiamo bene e non capiamo la realtà dei mercati rinali okay? questo è importantissimo detto questo dopo c'è cioè, che... un un'anfettura che abbiamo ho lasciato se volete come il centro Grazie a tutti per essere intervenuti. Allora io vi ricordo ancora che sul sito www.terraolus.it è già disponibile questo rapporto che è veramente un lavoro interessante e prezioso. E ringrazio in ordine proprio di Eleonora Cavallari di Terra, quindi... poi Francesco Cagnetti, il e Fabio di Terraolus. E adesso, dopo aver visto quanto è bello questo mercato, andiamo ad assaggiare un aperitivo con i prodotti appunto, offerti dagli esercenti e dai commercianti del mercato di Trieste. Grazie ancora Grazie a, tutti a tutti e tanti auguri ancora per questo anniversario di 10 anni di Terra Ollos. No, no, no. Grazie. Grazie per i collaboratori. Una parola ringrazio Lucina per questa moderazione puntuale e perfetta. Grazie di essere stata con noi tutti insieme. Ciao. Grazie.